Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video di School. Sono a Porta San Donato e oggi vi porto nella preistoria. Andiamo! Ed eccoci in via Zomboni, al museo Cappellini. La prima stanza, dedicata agli rettili Ma guardate la zampa adulta. Ecco il cucciolo, ecco la zampa. Ecco l'ittiosauro, vissuto 185 milioni di anni fa. A Bologna nella Pianura Padana c'era il mare. Ancora oggi è facilissimo trovare fossili conchiglie. In questa sala possiamo ammirare lo scheletro completo di Diplodoco. Ecco un cranio di torfosauro. Sono in una sala dedicata ai mammiferi. Qua c'è il mastodonte, antenato dell'elefante. uno scheletro di orso delle caverne il sirenide e l'antenato del lamantino e del dugongo ed ecco lo io grandissimo erbivoro Ora proviamo a fare un percorso di speleologia. Questo è uno scheletro di una balena che è stato trovato in Val di Zena, ma noi tra poco ci andremo. Siamo in Val di Zena, una volta tutto questo era mare. Lo scontro di gigantesche zolle ha creato le colline. Come vedete queste colline sono create da molti strati. Siamo arrivati! Ora vi racconto la storia di questa barina. Un contadino stava scavando queste terre. Trovava delle ossa. Chiamo gli archeologi e scoprono che sono di questa balena. Vi porto a scoprire la balena del Pliocenico. Venite con me. Sembra impossibile, ma questo una volta era il fondale del mare. Ciao e al prossimo video di Wool School!